Buonasera, grazie. Allora, volendo trovare un filo conduttore agli argomenti dei quali mi sono occupato insieme a Pippo per questo documento congressuale, ho pensato alla, al desiderio di tornare a coinvolgere gli elettori, a parlare con gli elettori, appunto il PD che la pensa come te, che di questi tempi non è poco ecco per questo bisogna pensare a un PD che recuperi la sua vocazione di unire il centro-sinistra e di parlare con chiarezza recuperando il significato del partito come strumento per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale come ci dice l'articolo 49 della Costituzione ecco attraverso il partito gli elettori devono poter condizionare la vita pubblica perché pubblico significa appunto del popolo, di tutti e non come a volte ormai sembra di nessuno per questo bisogna riscoprire gli strumenti di partecipazione nella logica di una democrazia orizzontale contro i tentativi di verticalizzazione del potere dai semi presidenzialismi ai presidenzialismi ai premierati forti che servono altro che ad allontanare ulteriormente i centri decisionali dai cittadini. Ecco partecipazione nel partito attraverso la consultazione degli elettori, consultazioni sui grandi temi, consultazioni su scelte fondamentali come è stata per esempio quella di formare questo governo che se fosse passata da una consultazione con gli elettori, avrebbe comunque assunto un significato differente fino alle elezioni primarie e poi partecipazione nello Stato. La partecipazione nello Stato attraverso un maggiore rispetto dei risultati dei referendum. La Corte dei Conti due giorni fa ha appunto sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sul finanziamento pubblico ai partiti politici perché violerebbero il referendum del 1993 ecco st la stessa attenzione forse bisognerebbe chiedere per il referendum sull'acqua pubblica del 2011 ma la partecipazione passa anche attraverso una nuova legge elettorale, con questa legge elettorale i cittadini non possono partecipare, non possono scegliere i propri elettori e i, i propri rappresentanti. Ecco, bisogna superare il porcellum, la legge vigente, su questo sono tutti d'accordo ma da mesi si gira intorno alla possibilità di riformare la legge elettorale a vuoto ecco per ricostruire il rapporto eletto elettore serve una legge elettorale che passi per i collegi uninominali attraverso i quali i cittadini possano vedere i propri rappresentanti per questo appunto Pippo Civati propone da mesi il ritorno ad una legge maggioritaria, magari appunto alla legge Mattarella e questo in alcuni momenti Civati lo ha detto da solo quando tutti gli altri dicevano che prima bisognava riformare tutta la Costituzione e si avventuravano in una riforma dell'articolo 138 che ci avrebbe portato avanti per almeno due anni, senza poter votare fino al 2016. Ecco, oggi, con la fine delle larghe intese, forse si sono ridimensionate anche queste pretese di riforma della Costituzione così ampie e si cercano delle riforme più contenute, che magari riguardino soltanto il bicameralismo, o il numero dei parlamentari, come si auspicava da tempo, ma allora perché sono stati persi questi sei mesi? E intanto non si è fatto niente sulla legge elettorale. Ecco, in questi giorni è sembrato riaccendersi un'attenzione sulla legge Mattarella. Speriamo che questo modello che da sempre appunto, Civati ha portato avanti possa effettivamente rappresentare una soluzione verso la quale convergono anche gli altri. Ma prima di concludere soltanto una battuta sul fatto che per recuperare la fiducia dei cittadini nei, nei rappresentanti bisogna anche che questi adempiano, come dice l'articolo 54 della Costituzione, le loro funzioni con disciplina ed onore. E per questo appunto è necessario portare quanto prima in Parlamento, come appunto farà Civati, una legge sul conflitto di interessi che risolva non uno ma tutti i conflitti di interessi. Grazie. Grazie